A chi piace la patata dolce. Ed eccoci al Nara hotel. Che carina questa shika. Come oh, fa anche sì con la testa. Vedete che è tipo proprio giapponese. Questa qua che prima non mi cagava, adesso che vede il senbei. Vediamo se viene a salutarmi. Seba torna a Nara dalle sue adorate shika per importunare i cervi e mostrarci le meraviglie del luogo. Attenzione che qua dovrebbero comparire le scicca, guardate tutti i... sarebbero i cervi. Oddio, ormai non è la prima volta che vado a, a vedere i cervi, se non vi siete visti l'altro video andate qui, però hanno sempre il loro fascino. Ed eccoci al Nara Hotel, è il mio hotel preferito di Nara, se non avete visto il video, frela! Ma quanto è bello questo hotel! La colazione di oggi, ditemi se non è favolosa mettono dentro il caillou che sarebbe questo riso qui ed è buonissimo assieme comunque in questo ristorante si può scegliere se mangiare occidentale o orientale orientale è quello che vi ho fatto vedere prima mentre questo è quello occidentale che c'è un french toast, un omelette, eh, vabbè poi comunque si potevano scegliere un sacco di cose poi c'è la vina e, e così ho preso un tomato giusto. di Nara, ciao. hanno appena perso i corni, vedete hanno il pelo un pochino spelacchiato ma sono belli lo stesso, è perché è un po' la stagione, forse fanno il cambio del pelo perché sta arrivando l'estate e ci hanno caldo, no? no? Mi sembrano tutti depressi oggi, ciao, ciao. che carina questa chicca, prendiamo una patata dolce, una sweet potato, mmm patata dolce a chi piace la patata dolce è costata 1000 yen quindi questa non gliela diamo ai cervi dedico questa a Rob Fury anche se non è una pasi. questa è per te ciao ti saluta anche Sentokun guarda che carino adesso andiamo a comprare da mangiare per queste shika i senbei da dare a mangiare ai cervi costano 150 yen oddio oddio l'invasione dei cervi guarda come mi seguono guardate oh mio dio sono proprio aggressivi ah ok, Ciao. vai vai Oh mio dio, questo è enorme! Guardate che grande è questo! Oh, mi fa anche sì con la testa, vedete che è tipo proprio giapponese! Che carini! Mi hanno attaccato Oh mio dio è tornato questo gigante Mamma mia ma oggi fanno un po' paura Queste scicca Cioè belle per carità eh Corni alti che ha questo Non gli piace se gli si toccano i corni Però guardate che carino <ride> Oddio <ride> Ha capito che ce li ho in borsa Secondo me guardate che meraviglia bellissimo questo cervo sotto i fiori di sakura mio dio guardate che meraviglia questo rappresenta proprio la sensazione di hakanai buongiorno ragazzi e eh, vabbè, sono appena stato in un cimitero shintoista che si dice bocci non è che ci siano realmente delle regole che non mi permettevano di farvi vedere comunque nel dettaglio questo cimitero però diciamo che per il buon senso preferisco farvelo vedere così è molto interessante come luogo insomma se vi capita vorrei parlarvi più nel dettaglio dei cimiteri o comunque come funziona in Giappone, ma non lo farò in questo video, farò un video più avanti a parte se vi può interessare, perché anche se non c'è una regola che non mi permetta di far vedere le tombe, preferisco parlarvene in altra sede, spero che mi capiate mi <ride> sa per il buon senso non mi sembra il caso di mostrarvelo, comunque anche questa è comunque vita e voglio che imparate altre cose sulla cultura, quindi spero che vi piacerà il video che farò più avanti sui cimiteri o comunque come funziona in Giappone, perché ce l'ho in programma comunque una cosa importante che volevo Dirvi. Per i giapponesi i bocci, almeno mi ha detto il mio amico, sono comunque i cimiteri sì ma sono dei luoghi in cui le anime riposano Quindi soprattutto per le persone più anziane non è visto molto bene se andate nei cimiteri Comunque a meno che non avete a che fare come in questo caso io ero amico di una di queste anime che riposava Sono un parente, capito? Se non siete parenti questi non sono dei luoghi turistici Quindi vi sconsiglio di andarci a meno che non ne avete a che fare Perché non è che ci sia una regola, non c'è neanche che non ci sia una regola che non potete far video però diciamo che è buon senso, volevo farvelo capire perché è importante. Guardiamo se ci arriva qualche bel cerbiatto Questa qua che prima non mi cagava Adesso che vede il senbei vediamo se viene a salutarmi oh. Eh, che bello! Ciao! Ciao ciao! Oh my god! Questo è per ristorante cinese per la cena di oggi ci gustiamo questo favoloso Mabotofu con anche le fiamme sotto in questo ristorante cinese buonissimo non vedo l'ora di assaggiarlo sono fatto portare a parte il Sanshou, che è questo quest ingrediente che per me non può mancare nella cucina cinese del Sichuan Mabotofu che adoro quindi adesso ne metterò un bel po' e mi gusterò questo piccantissimo Mabotofu A voi piace? Mi ero dimenticato di dirvi che questo è un Mabotofu vegano guardate che buono Mmm spero che vi faccia venire fame perché io ho già la colina in bocca e qui abbiamo anche un po' di yakisoba guardate come sembra deliziosa ce la stanno mescolando si vorrebbe assaggiarla, si vorrebbe essere con me qui a mangiare questa yakisoba oh mio dio è anche arrivato il curry con tutte le verdure mamma mia questo cinese è veramente buonissimo giornata passata a camminare tra i templi e le strade di Kyoto direi che ci meritiamo una buonissima cena ci vediamo domani alle 2 ciao